benvenuti all'ascolto di radio zen da cristiana munzi oggi arriviamo alla conclusione della lettura dei tre sutra sull'asana sulla posizione yoga dagli yoga sutra di patanjali e arriviamo al punto più misterioso cosa significa che attraverso una posizione assunta in modo comodo e stabile allentando tutti gli sforzi arriviamo a percepire l'infinito, in una condizione d'infinito. Cosa significa che arriviamo a superare gli opposti come è scritto nella sutra 47 e nel sutra 48 del secondo pada. Lo scopriamo con gioia lussana. Cominciamo con il comprendere cosa significa la condizione d'infinito. Quando tu allenti le tensioni all'interno fisicamente anche la mente, sì allenta, si scioglie, si allarga, ovvero viene meno quella stretta, egoica, che è quella che ci fa identificare con i nostri bisogni o interessi personali e avviene invece un allargamento dell'orizzonte, per cui non, non pensiamo più soltanto ai nostri bisogni e interessi personali, questa visione utilitaristica stretta che è quella della vita ordinaria, avviene un salto in una condizione più ampia, che è quella in cui esiste tutto il resto, tutto il mondo in cui noi siamo inclusi, ma non esiste solo il nostro stretto interesse personale. È un po' questa la, diciamo l'indicazione di questo sutra noi potremmo stare in una posizione stabile eh, comoda e confortevole ma non per questo avere il tempo di calarci effettivamente in questo stato, cioè è importante l'elemento tempo, la durata. Questo in Patangeli è molto, eh, spesse volte, eh, puntualizzato e abbiasa la pratica ripetuta. Sta proprio a significare un po' questo, che non, non ha molto senso, non ha molta rilevanza stare due secondi in una posizione, ma è abitare quella posizione per un tempo più ampio e ripetere quella posizione nel tempo per una sorta di allenamento interno. Quindi un'indicazione Questo... di pratica importante è che a volte è meglio assumere una posizione dal punto di vista dello yoga e non della ginnastica più comoda, ma che possiamo mantenere più a lungo piuttosto che sforzarci a eh, eseguire una posizione secondo un, un modello estetico o quello che sia. Che però non ci impedisce di stare veramente rilassati, comodi a lungo in una posizione. E poi c'è anche l'elemento della frequenza, cioè del fatto che comunque. Questa, questo abitare a lungo deve essere anche ripetuto uh, con una certa frequenza, cioè non è che si può fare una volta ogni tanto. Anche una postura complessa, l'indicazione dello yoga è quella di prenderla aggiustandola al nostro fisico, alla nostra condizione personale. Quindi si può trovare creativamente il modo di entrare in una posizione anche scomoda trovandoci una comodità. E con questa cosa noi entriamo direttamente nel Sutra 48. Ovvero superare <ride> la, coppia, la coppia degli, degli opposti. opposti. In questo senso si supera la coppia degli opposti. Nel senso che non ci sono il comodo e lo scomodo contrapposti, ma c'è il nostro modo di abitare in mezzo al comodo e allo scomodo, trovando creativamente una stabilità in tutto questo. A quali opposti si, si riferisce Patanjali? A tutto quello che provoca conflitto, il bene, il male, il caldo e il freddo, tutti i tipi di opposti nei quali noi ci barcameniamo per trovare un centro, per trovare una bussola fondamentalmente. Lo yogin riesce ad abitare in mezzo ai conflitti, senza quindi evitare i conflitti, questo è importante, trovando il modo di non essere anabigata, di non essere sconvolto, turbato. Ogni situazione della vita ha in sé un conflitto, un opposto da risolvere, lo yogin arriva in, questa, eh, in questo mini processo che sono i tre sutra dell'asana a non essere più sconvolto dagli opposti. Gli opposti ci sono, la vita c'è, la vita è quella che si presenta e che noi non possiamo cambiare, ma noi possiamo cambiare il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di entrare in mezzo ai conflitti senza esserne portati via. Quindi, Quindi si tratta poi, di rilassarsi nelle avversioni. Si tratta di creativamente rilassarsi nelle avversioni? È un circolo virtuoso perché se noi smettiamo di fare resistenza alle avversità, a ciò che è avverso e che quindi costituisce un limite per noi, qualcosa che ci limita e ci costringe, ci avversa appunto, noi sì. immediatamente eliminiamo questo limite e ci distendiamo, ci distendiamo e ci apriamo all'infinito, non ci sono più questi contrasti, ma c'è una distesa senza... Senza resistenze. Se io non mi identifico totalmente con quello che mi piace, con quello che vorrei, con quello che amo, con quello che desidero, ma mi lascio un'apertura, questo è Ananta Samapatti, lasciarsi una disponibilità all'accoglienza, questo mi porta a vivere dentro ciò che non mi piace in un modo disponibile in un modo non conflittuale. Quindi il, trovare... distacco, il distacco rilassato provoca apertura, piuttosto che come spesso si pensa, chiusura. È questa stabilità equanime, accoglienza di tutto ciò che la vita ci presenta, quello che lo yogin riesce a trovare. Questo cliché che viene spesso attribuito alle, ai praticanti delle filosofie orientali, soprattutto occidentali, che alla fine ci sia un'accettazione passiva, non si lotti più contro ciò che invece è giusto avversare. Questo cliché non può essere un pochino confermato da quanto abbiamo detto? Questa mh, apertura non possessiva porta con sé un nuovo modo di vedere le cose, che non è accettazione passiva, ma è accoglienza, disponibilità a stare in mezzo anche in qualche modo eh, energeticamente stare in mezzo, quindi anche lottando se necessario, ma lottando senza conflitti in qualche modo. E senza se... conflitti interiori, magari uno può esprimere un dissenso senza che questo. Provochi guerra, provochi odio, astio. Eh. Si può lottare senza odio e questo è il modo che Patanjali propone allo yogin che si destreggia tra gli opposti della vita. <SILENCIO>